Il tema dell'ufficio è la passeggiata, lavorare vuol dire passeggiare, non è per scherzare soprattutto se si pensa che la filosofia è nata passeggiando, vuol dire che andare in ufficio vuol dire andare a camminare, vuol dire andare a trovare una ragione per evolversi, andare a trovare qualche cosa che permetta di fare un passo in avanti, quindi tutto è improntato ad una passeggiata, un'unica passeggiata che fa un giro attorno ai quattro stand che compongono questo stand e che permette di visitare tutto quanto in un percorso circolare che continua all'infinito. Guardando sul modello la passeggiata si capisce nella sua interezza e si capisce proprio questo percorso infinito, questa specie di anello di Moebius che continua e che rende tutto quanto percorribile all'infinito, in senza, senza mai fermarsi. La passeggiata è chiave, lungo questo percorso della passeggiata sono organizzate delle proiezioni, delle installazioni, delle, delle spiegazioni che man mano che il visitatore passeggia vengono, vengono riportate e vengono rintrodotte per, per far sì che la passeggiata sia proprio concreta, fattiva e efficiente in tutto il suo percorso. La passeggiata eh, è proprio un muoversi, un camminare, un vedere dall'alto, un, un penetrare dentro gli ambienti, un, un domandarsi continuamente che cosa sta succedendo e come si possono interpretare ed evolvere i singoli, i singoli eventi, le singole situazioni. Il Belvedere è il luogo più alto di tutta la passeggiata, è il punto di vista dove si può con lo sguardo eh, raggiungere tutto e ricoprire tutto e che, tendenzialmente a capire tutto. È probabilmente il luogo di incontro dove le persone maggiormente eh, si cercheranno e il luogo dove, eh, degli appuntamenti dove chiunque potrà dire ci vediamo lì sopra al belvedere sopra il ponte che eh, unisce tutte le strade.